Ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video è veramente tanto tempo che non giravo e questo sarà eh, uno dei pochi video che voi vedrete a brevissima distanza credo di mettervelo nel giro di 2-3 giorni non di più eh, perché poi ho preso una piccola decisione, metterò ancora un vecchio video prima della fine di luglio che non vi anticipo qual è per non rovinarvi la sorpresa e poi sospenderò un momentino perché sinceramente sto vedendo che con le vacanze eh, un po' tutti ci stiamo rimettendo, non chiudo il canale, si tratta solo di un paio di settimane Comunque preferisco tenere le cose belle per un momento dell'anno in cui un po' tutti mi vedrete Ma, bando alle ciance eh, ho, ho voluto far subito questo video perché sarà molto estivo Quindi non mi sembrava il caso di farlo tipo a settembre, insomma Si tratta del tag dei gelati che non ho ben capito se è stato creato soltanto da Stellina Star 80G Oppure da Stellina Star 80G e Roxy Lady quindi, io, nel dubbio, ve le nomino tutte e due. Sono stato taggato dalla piccola e dolce Bad. In realtà, avevo montato questo video, ma siccome non era ancora pubblico, e siccome ci tenevo ad aiutare un canale che merita, mi sembrava doverosa una piccola menzione. Quindi, passate tutti dal canale di Badvi, di cui vi lascio comunque il link in descrizione. Siccome mi sono perso un po', a chiacchierare, partiamo subito con le domande che gusto di gelato preferisci? chi mi segue da un po' già lo sa non c'è cosa più buona del gelato al mango soprattutto in tema di gelati preferisci gelati confezionati o in gelateria? mangio tutti e due però se certo che sono portato a scegliere mi faccio una passeggiata a fare in gelateria quanti gelati mangi a settimana? Questa è cattiva perché fino a questo momento da quando è entrata l'estate ancora non ci sono riuscito. Gelato che odi? Nessuno. Gusto di gelato che non hai mai provato. Se non l'ho mai provato ragazzi ogni gelateria ha la sua fantasia. Cono a coppetta. Coppetta per comodità. Mangi il gelato tutto l'anno o solo in estate? Mangio il gelato tutto l'anno Mangio un moccornetto algida? Magnum, possibilmente al cioccolato bianco O anche al caramello Gelato al cioccolato o fragola? Fragola, assolutamente Il tuo gelato preferito? Ma veramente l'ho già detto nella prima domanda Quindi, quindi mango? Dai un voto al tag, io do un 8 perché c'è una piccola ripetizione e poi la cosa dei gelati a settimana è abbastanza surreale, insomma. Però 8. Tag. Taggo Suntina F. Ciao Caterina, spero che ti piaccia questo tag. E poi volevo taggare due nuove iscritte, perché di solito ci viene più naturale taggare quelli che ci seguono da più tempo, ma io voglio fare questa eccezione. Voglio taggare Mamma Anna e Chris Style. Ora, ho parlato un po' veloce perché in realtà il video non sarebbe finito. Il 17 luglio ho fatto un nuovo tatuaggio. Ora. Così non si vedrà niente, sicuramente. Per cui vi posto una foto adesso. Questo tatuaggio sarà sicuramente riconosciuto dai Potterheads è una piuma che scrive always che è una delle frasi portanti della, della saga di Harry Potter delle affermazioni portanti in realtà per me ha un doppio significato l'ho voluto anche si dedicare sia ad Harry Potter appunto sia ad un ricordo indelebile della mia nonna che ci ha lasciato nel 2012 non so perché ho detto la mia nonna che me non è corretto affatto ma vabbè e... Volevo approfittare appunto per mostrarvelo e per sapere se mh, diciamo entro l'anno prossimo se riuscirò a fare tutti i piercing che voglio fare, sareste interessati a un video aggiornamento dei miei piercing e tatuaggi qualora ci riuscissi, quindi cominciatemelo a dire qui sotto nei commenti e poi così io mi regolo di conseguenza. Bene il video è finito, io vi ringrazio se mi avete guardato fino a qui, vi invito se non siete iscritti a iscrivermi al mio canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi video, vi saluto e ci vediamo presto con un video già girato ma ci vediamo presto con l'ultimo video di luglio, ciao!